Dunque, oggi eh, volevo puntualizzare un paio di eh, informazioni relative ancora diciamo, all'argomento della settimana scorsa, che eh, non avevamo ancora guardato bene, eh, e poi eh, inizieremo il prossimo argomento che è quello eh, dei cicli. No? Eh, un paio di puntualizzazioni, diciamo, di un pochino più di dettaglio. Eh, la prima è eh, relativamente ai confronti, agli operatori di confronto. No? Noi abbiamo... Non, non ci sono diciamo così, particolari difficoltà, no? abbiamo già usato il maggiore, maggiore uguale, minore, minore uguale, uguale uguale o punto esclamativo uguale che stanno per uguale oppure diverso, e li abbiamo usati tranquillamente per confrontare dei valori che potevano essere numeri interi, che potevano essere numeri reali e che potevano essere stringhe. No? quindi questi operatori di confronto funzionano eh, con tutti i tipi di dato che conosciamo finora con modalità ovviamente diverse no? allora fin quando si tratta di dati numerici maggiore o uguale a minore sappiamo che cosa vuol dire dal punto di vista matematico quando ci troviamo a confrontare le stringhe eh, che, cosa in, che cosa significa maggiore o minore tra stringhe o uguale tra stringhe allora uguale è facile nel senso che due stringhe sono uguali ovviamente se e solo se sono composte dagli stessi caratteri um, però magari non è così intuitivo maggiore o minore sulle stringhe no? quindi se noi volessimo provare a vedere se io ho due stringhe a uguale 1 e B uguale 2, ok, possiamo verificare, nella console chiediamo senti ma A è uguale a B come stringhe? E la risposta sarà falso mm? eh, perché A sarà minore di B o maggiore di B. Eh, in questo caso a è maggiore di B, quindi 1 scritto in parole è maggiore di 2 scritto in parole. Allora, eh, perché? Ma perché viene considerato l'ordine alfabetico. Quindi 1 inizia con la U che viene dopo nell'ordine alfabetico rispetto alla D e quindi è considerata maggiore. Ok? Quindi eh, se io volessi vedere tra 1 e una Come avviene il confronto? Beh, il confronto di uguaglianza sarà sicuramente falso perché sono due stringhe diverse. Hanno entrambe lunghezza 3, ma il primo carattere è uguale, il secondo carattere è uguale, ma il terzo è diverso. E infatti mi dice che è falso. Sarà minore o maggiore? E eh beh, uno tendenzialmente dovrebbe essere maggiore di una perché la U è pari, è uguale, la N è uguale, ma la prima lettera, il primo carattere diverso è la lettera O che differisce da una A, e la O viene dopo l'ordine alfabetico di A rispetto a A. Quindi qui stiamo applicando le regole normali dell'ordine alfabetico. Però dobbiamo fare attenzione, perché se per caso noi scrivessimo la 1 con la U maiuscola, eh, le cose diventano un pochino imprevedibili, perché mi dicono, nonostante 1 sia maggiore di 1, uno con la U maiuscola diventa non più maggiore, ma a questo punto sarà minore di una. Perché? Ma perché la U maiuscola è minore della U minuscola? Non sono uguali. E chi l'ha deciso che le maiuscole devono essere minori delle minuscole? e la decido il codice numerico, la tabella ASCII, la tabella UNICODE, quindi quello che noi consideriamo, diciamo intuitivamente, il confronto tra stringhe possiamo dire avviene in modo, secondo l'ordine alfabetico, ecco questa è definizione è un po' errata, dovremmo dire, tecnicamente diciamo, secondo l'ordine lessicografico, cioè un'estensione dell'ordine alfabetico che tiene conto dei, eh, dei codici numerici associati alle lettere. Per cui la U grande è minore della U piccola perché il codice Asci, il codice Unicode, diciamo, nel, della U grande è 85, quello della U piccola è 117, perché in quella tabella le lettere maiuscole vengono dopo le, le lettere minuscole. E poi ci sono delle sorprese, eh, perché se io avessi, che so, la A accentata, tu dici la A minuscola viene prima della U, in realtà nel codice numerico la accentata è 224, quindi viene dopo, è tutto da un'altra un parte eh, rispetto all'alfabeto. Quindi quando si confrontano le stringhe, se parlo di uguaglianza, è facile. Se parlo di ordinamento maggiore o minore, ci sono degli imprevisti possibili che sono dovuti al fatto che le, le lettere maiuscole, parliamo di parole, no? Le lettere maiuscole, lettere minuscole e le lettere accentate sono da parti diverse, sono sparpagliate in punti diverse, diversi della, del codice Unicode e in particolare questo ricadono ancora nel codice ASCII perché sono i caratteri con, con codice minore di 255. E non ci posso fare nulla, no? semplicemente teniamolo presente. Se io dovessi fare un confronto tra nomi di cui so che non ci sono lettere accentate, ad esempio, allora una cosa che potrei fare è non confrontare uno con uno, ma co confrontare la versione minuscola dell'uno con la versione minuscola dell'altro. Cioè, prendo una stringa, applico il metodo punto lower e questo mi, non mi modifica la stringa di partenza ovviamente, ma mi restituisce un valore, sostituisce a quel valore 1, ai fini di questo confronto, dentro questa eh, espressione, la versione convertita in minuscolo. Quindi quella U maiuscola verrà convertita in minuscolo. Quindi un modo per ignorare le differenze tra maiuscolo e minuscolo è quello di convertire o tutto in maiuscolo o tutto in minuscolo prima di fare il confronto. Quindi in questo caso ritorna a essere true, sia che converte in minuscolo, sia che ovviamente converte in maiuscolo. Quindi bisogna solo fare attenzione, chiediamoci esattamente che tipo di confronto vogliamo fare. Eh... Ok, e questo per quanto riguarda le stringhe. L'altra cosa, dato, che vi volevo dire sui confronti, che è diciamo, una trappola in cui a volte si può incappare, è eh, il confronto tra numeri reali. Perché eh, purtroppo l'aritmetica del calcolatore è un'aritmetica approssimata, quindi fino a quando il calcolatore lavora con dei numeri interi, in Python non c'è nessuna approssimazione, i risultati sono sempre esatti, dal punto di vista matematico, quando però lavora con i float, con i numeri reali, il calcolatore, poi vedremo più avanti un po' sulle codifiche, ma eh, sappiamo che ovviamente non ha un numero di cifre infinito, cifre dopo la virgola, no? e quindi a un certo punto dovrà approssimare qualcosa. E questo fa sì che vediamo questo codice, Uh, io ho preso il numero 2.0 che è un numero floating point e gli ho applicato la funzione SQRT, no, la radice quadrata quindi R sarà la radice quadrata di 2 e poi la seconda riga mi sto chiedendo, R per R è uguale a 2? e la risposta è no Cioè il quadrato della radice quadrata di 2, non fa 2, fa quella cosa lì, 2 una spanna di zeri e poi un 4. Ma va bene, nel senso che ce lo dobbiamo aspettare, stiamo lavorando con numeri irrazionali, ma la stessa cosa anche se lo, lo potrebbe succedere se lavorassimo con delle frazioni, no? In alcuni casi. Un settimo... Eh è un numero periodico e quindi non è detto che sia rappresentabile in modo corretto. Allora che cosa succede? Succede che a tutti gli, ehm, gli scopi pratici 2,004 alla fine è 2, cioè vi sfido in qualunque applicazione pratica a trovare la differenza tra questi due numeri che è dell'ordine di un errore relativo dell'ordine di, non so, non, so, non voglio contare i zeri, ma sarà 10 alla meno 24, una cosa del genere, no? Quanti zeri ci sono? Dai, contiamoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quindi, quindi l'errore è di 4 per 10 alla meno 17, perché sono 16 zeri davanti, su 2, che è la quantità. Quindi 2 per 10 alla meno 17. Ok? 0 sta roba, no? ingegneristicamente, è proprio uno zero piccolo. Quindi noi sappiamo che la differenza tra il risultato matematicamente atteso, che sarebbe un 2 preciso, e questa roba qua è trascurabile. Però l'operatore uguale uguale di Python non lo sa. Lui vede un numero di qua, un numero di là, eh, sulla sinistra dell'uguale c'è r per r che vale questa cosa qui, sulla destra dell'uguale c'è 2.0 spaccato, e quindi per lui sono diversi. Allora, questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che tutte le volte che dobbiamo confrontare dei numeri reali non dobbiamo mai usare l'operatore uguale o diverso. Perché l'uguale diverso è troppo preciso, diciamo così, e si fa ingannare da piccole discrepanze che sono del tutto trascurabili. E allora come faremmo noi praticamente? Eh, noi... Sono uguali? No li possiamo, barra dobbiamo considerare uguali? sì, e sulla base di che cosa li consideriamo uguali? sul fatto che la differenza tra questi due valori in termini assoluti o in termini relativi dipende un po' come useremo questo valore I colleghi che vi faranno fisica 1 nel secondo semestre la prima settimana vi spaccano la testa su queste cose sull'errore relativo, errore assoluto eccetera ma poi anche i colleghi fanno calcolo numerico sempre nel secondo semestre. Eh, noi misuriamo un errore, per noi questo errore, appunto calcolato come errore assoluto, cioè la differenza tra uno e l'altro, oppure l'errore relativo, cioè la differenza tra i due rapportata, divisa per il valore, per la quantità, no? per, in questo caso per 2,0, eh, questo errore è più piccolo rispetto a una tolleranza che decidiamo di accettare. Noi riteniamo, prima ho detto, ma due, 10 alla meno 17 è trascurabilissimo. Davvero? Sì, no? Possiamo essere d'accordo. Se avessi detto 10 alla meno 2 è trascurabile, magari non saremmo stati tutti proprio d'accordo. Magari in alcuni contesti sì, in altri contesti no. Dipende un po', in ogni problema che dobbiamo risolvere, qual è il livello di precisione che è richiesto, che è necessario. Allora, in pratica cosa dovremmo fare? Dovremmo dire, eh, decidere qual è il livello di tolleranza che accettiamo, in questo caso qua è stato espresso un eh, errore assoluto massimo, epsilon, che qua per esempio ho impostato a 10 alla meno 14. E allora quando vado a fare il confronto tra due numeri reali, non uso l'uguale, ma mi chiedo se la loro differenza meno r quadro meno 2.0 presa in valore assoluto quindi uso la funzione abs per il valore assoluto sia minore della costante epsilon di precisione allora in questo caso tutte le volte che la differenza tra r quadro e 2 è minore di 10 a meno 14 li considero uguali li tratto come se fossero uguali non lo sono, vabbè ma al lato pratico faccio finta che lo siano eh, ovviamente la scelta di questo Epsilon da un lato è arbitraria, cioè da, ma il programma non può interessare di meno quale costante scegli, ma è derivata dall'applicazione eh, dall che scegli. È chiaro che io non potrei mettere come Epsilon 10 alla meno 100, 10 alla meno 20, 10 alla meno 30, perché andrebbe al di là della precisione che Python mi fornisce, che abbiamo visto in questo esempio era 10 alla meno 17. Quindi bisogna scegliere una processione che sia sufficientemente piccola per rendere il risultato trascurabile dal punto di vista dell'utilità del programma, ma sufficientemente ancora consistente, grande, da essere maggiore rispetto all'errore di arrotondamento che il calcolatore fa. In, eh, nella libreria Python, nella libreria Math, esiste una funzione che ci aiuta a fare questo giochino quindi non doverlo fare noi a mano valore assoluto della differenza eccetera questa funzione si chiama isClose, sono vicini ok? allora questa funzione mi restituisce un valore vero o falso a seconda che i due numeri reali che li fornisco come parametri siano abbastanza vicini oppure no e per definire l'abbastanza vicini eh, se posso non specificare nulla, e allora lui usa un valore di precisione predefinito, che ha definito diciamo, l'autore di questa libreria. Se ci interessa sapere qual è, basta andare a vedere la documentazione di questa funzione. Altrimenti, volendo, possiamo specificare l'errore relativo o, o l'errore assoluto, che possiamo accettare al massimo, eh, specificando un parametro aggiuntivo. Quindi io posso fare is, is close r, r al quadrato, virgola 2, virgola ancora, eh, rel tot uguale 0,001. Cioè, rel sta per relative, tot è l'errore totale sul risultato, quindi posso specificare, questo è un modo, forse non abbiamo ancora incontrato, di specificare i parametri opzionali a una funzione per specificare un parametro opzionale scrivo il nome del parametro uguale il valore che gli voglio dare perché essendo parametri opzionali se scrivessi semplicemente 0.5 lui non potrebbe capire se 0.5 è relativo all'errore relativo o all'errore assoluto quindi lo devo scrivere per estero, lo scrivo semplicemente come si è scritto qua eh, in questo caso dice che se non specifico l'errore relativo lui assume 10 alla meno 9 E quindi, isClose ragiona con una precisione di 10 alla meno 9. Se vogliamo una precisione diversa, la basta, basta che lo, lo possiamo tranquillamente specificare. Quindi abituiamoci, quando confrontiamo dei numeri reali, a non usare l'uguale, ma a usare l'isClose. Che faccia tutto il lavoro per noi. Okay? Se confronto in confronto, confronto di maggiore o minore, va bene. L'uguaglianza crea problemi. Questo eh, sarebbe vero, dovrebbe essere vero anche nel nostro esercizio che la settimana scorsa abbiamo fatto o avete fatto sulle eh, equazioni di secondo grado, no? perché a un certo punto c'è if delta uguale 0. Quello è un confronto tra un valore che salta fuori da un elevamento a potenza, da una moltiplicazione, da una sottrazione, quindi ho fatto dei calcoli con dei numeri in virgola mobile e lo confronto con un numero secco, 0. Quindi possono esistere, io devo dire che ci ho provato a metterci dei numeri strani, non sono riuscito, no? però possono esserci dei coefficienti ABC per cui il delta matematicamente sia esattamente 0, ma nelle elaborazioni verrà magari un 10 alla meno 12 o cose del genere. E allora con quella if delta uguale a potrebbe dare un errore, cioè potrebbe, diciamo così, non dare un errore, il programma fare la cosa sbagliata, pensare, che il delta fosse diverso da 0 quando in realtà lo è quindi quello era un esempio purtroppo come dicevo non sono riuscito a trovare un esempio di ABC che facesse saltare fuori questo errore perché in effetti, dovrei scrivere dei numeri con una, una sfilza di cifre decimali abbastanza lunga per far diciamo così, scattare l'errore avete visto che l'errore è su queste operazioni semplici di livellamento potenza no, di, è del 10 alla meno 17 quindi per farlo saltare fuori dovrei scrivere dei numeri con 15 cifre dopo la virgola e inventarmi un'equazione così non è stato facile quindi non, non riesco a farvi vedere l'esempio diretto sul programma delle equazioni di secondo grado però su questo esempio molto semplice del R quadro no, si vede subito eh, e usiamolo semplicemente per ricordarci no, di usare sempre questa funzione che poi in realtà fa, fa ciò che vogliamo ok quindi il discorso dell'ordine alfabetico l'abbiamo eh, già citato l'altro argomento che volevo richiamarvi era intorno a pagina 100 esatto era eh, dare qualche occhiata in più a delle funzioni che ci possono aiutare quando dobbiamo controllare validare no, dei dati che sono inseriti sotto forma di stringa qualcosina abbiamo già fatto no, la volta scorsa quando controllavamo le coordinate della casella eccetera no? ehm, allora, ci sono degli operatori in più e alcuni metodi sulle stringhe che ci aiutano a cioè così, scoprire se una determinata stringa ha certe proprietà oppure no. Ad esempio, l'operatore in. L'operatore in è un operatore che si applica tra due stringhe, quindi a in b, una stringa in un'altra, è un operatore di confronto, anche lui, come maggiore o minore, solo che il confronto viene fatto per ricerca di sottostringa. Cioè una stringa è in un'altra stringa se la prima stringa è più breve della seconda, o al massimo uguale, e all'interno della seconda compare una sequenza consecutiva di caratteri esattamente uguale alla prima stringa. Frase contorta per dire una cosa semplice, ad esempio qua se c'è una stringa John Wayne, la sottostringa W maiuscolo, attenzione, perché fa la differenza, a minuscolo, y minuscolo, in name sarà vero. Cioè way è una sottostringa di John Wayne, perché all'interno di John Wayne, che è una stringa più lunga, è possibile trovare una sottosequenza di tre caratteri consecutivi dove tre è la lunghezza di way di tre caratteri consecutivi che sia uguale, identica alla stringa data quindi in questo caso possiamo scoprire no, se un determinato carattere o una determinata sequenza di caratteri è presente in una stringa cioè una frase contiene degli spazi ad esempio eh, prendiamo il nostro John Wayne Allora, chiediamoci uno spazio, è contenuto in name? Sì. Due spazi, è contenuto in name? No. Uh, John, è contenuto in Wayne? Sì, true. Però se scrivessi John tutto in maiuscolo, ovviamente mi dice di no. E così via. Se volessi controllare se John è presente in un nome, fregandomi delle maiuscole e minuscole, vabbè, visto che John l'ho scritto in maiuscolo, posso prendere il name, convertirlo tutto in maiuscolo, e allora sto confrontando John, ricercandolo all'interno della stringa John Wayne, in cui le lettere sono state convertite in maiuscolo. In questo caso mi dice che è vero. Questi valori qua, vero o falso, che sto stampando sulla console, sono poi i valori che vengono usati nell'istruzione if, No, io qui anziché scrivere if qualcosa print per, per vedere cosa succede stampo direttamente il confronto, cioè cerco direttamente di capire questo confronto se è vero o falso ovviamente se è vero la if eseguirà il corpo della, del ramo vero eh, se è falso eseguirà l'else eseguirà il corpo del, della clausola else mm? ok quindi questo è eh, se io facessi vediamo un po', stringa vuota in name, che mi dice vero o falso? Mm? A ricordi logica dovrebbe essere vero, infatti è vero. No? Cioè una, qualunque stringa contiene sicuramente una sottostringa di lunghezza zero. Mm? perché basta non prendere nessun carattere e ho esattamente quello di prima. No? Non mi dice dov'è, mi dice solo che c'è. Se volessi sapere anche dov'è no, il mio Wayne scusate wa, con la Y uh, se dovessi sapere dov'è il mio Wayne oh, la funzione in non, non, mi, non me lo dice, non mi basta okay? attenzione che non fa quello che voglio no? nel senso che cioè, fa quello che fa, fa a volte può essere compresa male, ho visto alcuni che magari ragionavano, pensando a errori frequenti, uno dice, ma allora questa stringa name contiene delle vocali. Allora uno potrebbe scrivere così, IOU in name. E sembra scritto così, dice, vabbè, il nome contiene queste lettere, attenzione che non fa questo, questa istruzione, Controlla se nel name c'è la sequenza di cinque vocali che ho indicato lì. Non va a vedere se ce n'è almeno una delle cinque. Quindi in questo caso mi darebbe falso. Quindi se volessi sapere se all'interno del nome c'è almeno una delle vocali, cosa devo scrivere? Eh, lo separo. A in name or e in name or i in name or eh, I, O, in name, or U, in name. Queste sono tante piccole sott'espressioni, ciascuna delle quali può essere vera o falsa. Ci sono delle A, in John Wayne, sì. Ci sono delle U, in John Wayne, no quindi ci saranno cinque controlli che faccio con l'operatore IN, ciascuno di quali può essere vero o falso, li metto insieme con l'operatore OR, che mi darà un vero se almeno uno di questi è vero. Questo in questo caso sarà vero. Se invece usassi l'operatore AND, cosa farebbe? Se io scrivessi questa espressione usando AND al posto di OR, ovunque ditemelo a parole, trovere, cercherebbe se la stringa data contenesse tutte le vocali. Quindi in questo caso, no, ci sono alcune vocali che mancano da John Wayne. La O c'è, poi c'è la Y che dovrebbe essere trattata come vocale, come sesto vocale, anche lei quindi ovviamente dipende da che cosa vogliamo cercare c'è almeno una vocale, uso OR ci sono tutte le vocali uso AND ma ovviamente non è che ce lo impariamo come regola generale come sempre impariamo i singoli mattoncini l'operatore IN, l'operatore OR e poi li componiamo al bisogno quando abbiamo un problema da risolvere. esiste anche il NOT IN che è l'inverso dell'IN chiaramente, che sarà vero quando la sottostringa non è presente all'interno della stringa grande, se ci serve lo possiamo anche scrivere al contrario poi ci sono altri metodi anche lì che ci servono per interrogare se una stringa è fatta in un certo modo no? ad esempio c'è un metodo che si chiama endswith, questo non è un operatore per cui stringa1, operatore stringa2 ma è un metodo quindi prende il nome di una stringa punto, nome del metodo parentesi tra parentesi gli argomenti, i parametri di funzionamento di quel metodo. Allora, questo mi dice anche lui vero o falso, a seconda che gli ultimi caratteri della stringa siano uguali a quelli che ho specificato. Quindi, nel mio esempio, eh, il mio name finisce per ne. John Wayne, anzi finisce anche con YNE, true. Se io provassi invece a scegliere eh, INE, mi direbbe falso, cioè gli ultimi caratteri del nome sono o non sono quelli che ho specificato, sempre intendendoli come sequenza di caratteri consecutivi. Eh? Immaginiamo di non ricordarci che esiste la funzione hands with. E ci stiamo chiedendo verifica se la stringa nome con, finisce con ne. Cioè se volessimo fare questo, name.ands di ne, senza ricordarci che esiste la funzione hands with. Che confronto potreste fare? Allora, prima ne scrivo una sbagliata, dai. Questa no. perché è true, ma sta verificando la cosa sbagliata, perché sta verificando se ne è da qualche parte dentro la stringa non necessariamente in fondo quindi il confronto che devo fare è di andare a estrarre gli ultimi due caratteri quindi name, gli ultimi due caratteri e quali sono? il meno 2 e il meno 1 no, meno 2 senza il meno 1 ricordiamoci, meno 2 e meno 1 cosa mi dà? mi dà solo la n perché meno 2 è il penultimo carattere meno 1 è l'ultimo carattere ma ricordiamoci che è escluso ok? quindi nel range se voglio arrivare fino alla fine della stringa devo omettere il secondo argomento non posso mettere 0 se mettessi 0 rappresenterebbe il primo carattere ok? l'ultimo carattere o non lo indico, oppure indico la lunghezza della stringa. In questo caso dovrei dire length name. Il secondo parametro di una slice, di una stringa, se viene omesso, rappresenta la lunghezza della stringa intera, il numero di caratteri. In questo caso il nome è lungo 10 caratteri e quindi è come se scrivessi meno 2 10 che è un po' brutto da vedere a questo punto magari sarebbe meglio scrivere 8 o 10 se ragionassimo con i numeri positivi no? 8 e meno 2 sono lo stesso carattere sono il penultimo carattere 9 e meno 1 sono lo stesso carattere sono l'ultimo carattere, 10 non esiste come carattere, è sicuramente escluso. infatti se io provassi a estrarre solo il carattere 10 mi darebbe errore, perché non esiste più. Ma io nel range devo dire il carattere successivo anche se non esiste. In generale, adesso 8-10 sono dei numeri, se lo dovessi scrivere in generale, allora gli ultimi due caratteri, la cosa più semplice è questo, meno 2-2 due, due punti. Se non volessi usare, perché non sono sicuro, perché non mi ricordo gli indici negativi, eh, posso dire da len di nome, name, meno 2, all'end di name. È la stessa cosa, cioè ho scritto da, meno 2, ho scritto da 8 a 10, però in forma parametrica, nel senso che adesso name è lunga 10, e va bene, ma se length, name fosse lunga di più o lunga di meno... Scritto così mi dà comunque sempre gli ultimi due caratteri. Stiamo facendo giochini stupidi, però è per abituarci a vedere le stesse cose da tanti punti di vista diversi. Allora, una volta che ho estratto sta roba, che ovviamente in modo più breve è questo, il mio problema era dire, eh, John Wayne finisce così e allora vado a controllare se è uguale, se gli ultimi due caratteri del nome sono uguali effettivamente a N. sì, no? l'abbiamo appena visto se volessimo generalizzarlo quindi non è ne ma y e, cosa devo fare? devo andare a modificare anche il numero di caratteri che estraggo no? e quindi devo dire meno 3 in generale qua ci vuole un numero che sia uguale alla lunghezza della sottostringa che sto cercando no? quindi se volessi generalizzare la sottostringa da cercare è uguale a n, ad esempio, allora potrei andare a estrarre da name gli ultimi caratteri contando dal fondo pari alla lunghezza di cerca fino al fondo e vedo se è uguale a cerca. Meno l'en di cerca è il meno 2 o il meno 3 che facevamo prima, scritto in generale che si va a prendere la lunghezza della stringa con cui poi vado a cercare, vado a confrontare perché voglio sapere se, se è uguale o no. Quindi questo metodo N-suite, diciamo che si è dato pretesto per fare un po' di ginnastica con gli slicing, con i confronti di stringhe, poi se ce lo ricordiamo, se ci serve lo usiamo, se dovessimo eh, ricercare non le ultime caratteri ma quelli centrali eh beh, chiaramente lavorare con gli indici ci permette di fare qualunque cosa no? come sempre dicevamo ci sono dei metodi che possono tornare utili ma eh, non ci eh, esime dal eh, con, sapere come fare le cose direttamente poi ovviamente insieme a end switch c'è anche un metodo start with che è ancora più semplice cioè va a vedere se l'inizio di una stringa è quello dato quindi basta confrontare con la slice fatta dei primi caratteri e poi il metodo find, che è, se vogliamo, la controparte del metodo in, dell'operatore in, in mi diceva se c'è una sottostringa, find mi dice dov'è. Find mi restituisce, non un vero o falso, ma mi restituisce un numero intero. Questo numero intero è l'indice della posizione in cui è presente la stringa che sto cercando. Quindi, nel nostro John Wayne, se io volevo cercare dentro il mio name, che era sempre John Wayne, cerco dov'è find la sottostringa w a y, questa funzione found mi restituisce il numero 5. Dunque 5 perché 0, 1, 2, 3, 4, 5, la w, cioè la lettera iniziale, il carattere iniziale della sottostringa che sto cercando, si trova nella posizione di indice 5. E gli altri ovviamente saranno dopo, nella posizione 6 e 7, ma questo. Quindi può essere comodo, mi dice non solo se c'è o se non c'è, ma dov'è. Quindi la posso estrarre, la posso sostituire, vediamo cosa devo fare e se io invece scrivessi una stringa che non c'è con la i ad esempio, anziché con la y e eh, lui mi, dirà, mi darà un valore anomalo in questo caso il valore meno 1, che non indica, questa volta non vuol dire l'ultimo carattere della stringa meno uno vuol dire no, non, non l'ho trovato eh, a volte succede, lo impareremo meglio quando faremo i cicli eh, ci sono delle condizioni anomale per gestire le quali si usano dei valori che chiamiamo sentinella cioè, è un valore che numericamente è un meno uno numero come tutti gli altri ma in questo contesto dove dovrebbe dirmi il carattere iniziale all'interno di una stringa non è un valore valido allora scelgo un valore non valido per indicare che non è che si è, non sia verificato un errore cioè non è un errore se una stringa non ne contiene un'altra è un caso anomalo in cui cercavo una cosa e non l'ho trovata allora per indicare al programmatore che questa non l'ha trovata, eh, ritorna un valore per cui sia, da cui sia facile capire che la sottostringa non è stata trovata. Eh, quindi, come diceva la documentazione qua, se eh, la stringa c'è, restituisce l'indice della posizione, altrimenti meno 1 se questa sottostringa non c'è. E secondo voi cosa vuol dire qua il più basso valore dell'indice? Perché hanno dovuto precisare il più basso valore dell'indice? Cioè questo 5 che mi ha stampato prima. È il più basso rispetto a cosa? Eh? Rispetto al fatto che quella sottostringa potrebbe capitare più volte. Ad esempio se io cercassi la sottostringa n, quindi cercassi name.find di n, la n compare due volte in John Wayne, compare nella, in John e in Wayne. Allora quale valore mi dà la funzione? Mi dà il primo che incontra, l'indice 3 e non l'indice eh, 8 che è quello della n finale. Quindi nel caso in cui una sottostringa compaia più volte mi dice dove si trova la prima. Infatti c'è anche un altro metodo che si chiama count che invece non mi dice dove si trova la stringa ma mi dice quante volte c'è, quante volte compare. Mi dice quante volte compare all'interno di una sottostringa una stringa data ad esempio se io facessi il count di quante volte compare la n mi dice 2 se facessi il count di quante volte compare la y mi dirà 1 se faccio il count di quante volte compare la z mi dirà 0 Qui non servono valori sentinella, valori particolari, perché se non c'è il conteggio è 0, semplicemente. Quindi sono collegati tra di loro, no? il, in, il count e il find. Ognuno ne guarda un pezzo diverso, a seconda di cosa ci serve. In, not in, corrisponde a count uguale o diverso da 0. Corrisponde a find uguale o diverso da meno 1. E visto che, ok? Piccolo quiz, poiché n compare due volte, e il find mi dà solamente la prima posizione, come faccio a trovare la seconda? dico da dove iniziare a cercare. Come? Gli dico dove iniziare a cercare. Lui dice. Allora vediamo se il metodo count ha un parametro per dire dove iniziare a cercare. Eh, andiamo a cercare nella documentazione. Allora, qui la documentazione delle, sulle stringhe, cerchiamo count. Eh, è, count ci compare un, un po' di volte eh, s.count la funzione è questa il numero totale di occorrenze di x in s questa è la e non c'è un secondo parametro che dica da dove cominciare sarebbe bello che ci fosse un secondo parametro che dice start uguale allora comincia dal carattere 5 allora posso far sì che la stringa venga ricercata in un pezzo di name e non in tutto name quindi la funzione count non posso dire cerca a partire dal carattere 6 però posso dargli una stringa in cui la parte dall'inizio fino al carattere trovato non c'è più cioè name è John Wayne, name.find di n mi dà 3, quindi so che la, n, la prima n è al posto 3, ma allora vuol dire che la seconda n sarà quella che trovo in un carattere che sarà dal 4 in avanti, Dove, che contiene solamente questa parte qua, Wayne allora se io prendo questa che è una stringa a sua volta no? name fate uno slice di una stringa ottengo un'altra stringa a sua volta posso applicare il metodo find per trovare la prossima n quindi sto cercando la n all'interno di questa stringa qui che mi darà che cosa? mi darà 4 che è la posizione della n all'interno di questa nuova stringa. Ovviamente per trovare la posizione all'interno della stringa precedente, devo sommargli ciò che avevo tolto, perché io ho tolto 4 caratteri all'inizio, quindi devo, il valore vero che sto cercando è più 4, cioè il valore del primo find. Ok? Quindi proviamo a scriverlo sotto forma di un programmino. Così diciamo anche metterci dei commenti. Uh, find. No? Quindi abbiamo name uguale John Wayne. E vogliamo fare un programma che cerca la seconda occorrenza di n nel nome quindi cerca uguale n quindi noi verifichiamo innanzitutto che ci, siano, che ci siano almeno due occorrenze quindi verifichiamo che dentro il nome count di cerca sia almeno uguale a 2 se sì, ok, ci sono almeno due occorrenze e quindi posso cercarla altrimenti stamperò un messaggio d'errore dicendo eh, il carattere o la stringa n cerca non compare due volte vuol dire che compare una volta oppure zero volte. Ho messo subito questo messaggio d'errore perché adesso mi concentro sul, sul codice vero, quella della parte diciamo così, effettiva del programma. L'ho scritto così anche per approfittarvi di darvi un altro piccolo trucchetto, informazione. Vedete che qui c'è un errore, qui segnala un errore. Questa istruzione qua, che, abbiamo, che non è completo ovviamente il programma, no? però adesso se volessimo provarlo per vedere se la print viene bene, eccetera, ehm, mi dà errore. Perché mi dà errore? Perché in realtà eh, il commento è come se non esistesse. E quindi lui vede un'istruzione if con niente dentro e poi subito dopo la else. E sintaticamente è errato, perché dopo ogni blocco if, ogni volta che ho un due punti devo andare a capo e avere delle, delle istruzioni dopo. Non posso non avere nulla e semplicemente chiudere il blocco. Okay? Infatti il tipo di errore che mi dà è qualcosa del tipo, eh, non è facilissimo da decodificare, indent expected. Mi aspettavo un'indentazione e tu dici ma no, l'indentazione c'è, eh, però in realtà è in un commento e lui non lo vede il commento. Allora però a volte ci potrebbe far comodo provarlo questo programma. Qui dovrei mettere un, devo mettere un'istruzione, se no non posso far run. Non, il programma non posso farlo partire. Ma non voglio ancora mettere le istruzioni giuste, perché per il momento voglio testare l'altra parte del programma. Allora, esiste un'istruzione che si chiama pass, che non fa niente. L'istruzione pass è un'istruzione che sintatica, sintaticamente, è come tutte le altre istruzioni, la scrivo lì. E quindi, vedete che non c'è più l'errore in rosso. Però questa istruzione non fa nulla. È un segnaposto, non un placeholder. Dico, ok, va, arrivi qui e non far niente, vai avanti. Quindi può servire quando noi stiamo costruendo un programma un pezzo per volta dicendo qua qui devo scrivere qualcosa. Metto un pass e poi dopo ci ritorno. E poi dopo lo completo. Ovviamente dovrò completarlo, alla fine un programma finito non deve avere nessun pass. Però male o non fa mi permette di testare la parte rimanente del programma. Dimmi. Scusami? un return, un break no perché il break fa qualcosa adesso qua non serve no? lo vedremo quando faremo i cicli però in questo caso sarebbe un'istruzione che fa delle operazioni a noi serve solamente qualcosa per diciamo così tenere contenta la sintassi no? in altri linguaggi metteremo aperto e chiuso a graffa oppure metteremo un punto e virgola isolato in python per fortuna esiste un'istruzione apposta allora questo ci permette ad esempio di provare se faccio un run, non mi stampa niente, cioè non mi stampa questo messaggio d'errore. Se io al posto di cerca mettessi una z e provassi a fare run, mi dovrebbe stampare, attenzione, che la stringa z non compare due volte. Quindi un minimo di controllo lo fa. Adesso, se compare almeno due volte, facciamo, cerchiamo di generalizzare ciò che facevamo prima prima l'abbiamo fatto con i numerini adesso noi sappiamo che se compare almeno due volte la prima posizione la posso trovare facendo un find semplicemente e mi trova la prima posizione la seconda posizione come la trovo? Allora cercando di nuovo la lettera all'interno della stringa, della parte di stringa che inizia dal carattere successivo a quello in cui ho trovato la prima posizione, quindi name. Taglio la stringa, prendo solamente dalla posizione n più 1, no? quindi prima, pause, due punti, da lì fino in fondo. Più 1? Più 1. Allora tenete presente che vi dovete sempre fermare quando fate queste operazioni qua con gli indici a chiedervi è lui, è più 1 o è meno 1? Ok? Perché poi metà degli errori sulle indicizzazioni sono offset di uno di troppo o troppo poco. Quindi quando scrivete un indice vi sembra ragionevole fermatevi un attimo a pensare, fatevi un esempio in testa per capire, no, con i numerini, per capire se è lui o se non è lui, no? se va incrementato o no, perché l'esame prima pose è già il carattere che devo escludere, se no lo ritroverei subito, no? se iniziassi da lì, devo iniziare da quello dopo, se c'è, perché io ho un indice che corrisponde a un carattere, se faccio più 1 rischierei di andare fuori dalla stringa, Devo, devo controllare se sto andando fuori dalla stringa? È chiaro il problema? Se, eh, questa stringa è lunga 10. Se la prima posizione fosse sul carattere 9, che è l'ultimo, quando io faccio prima posizione più 1, che mi dà 10, 10 è già fuori dalla stringa. Quindi non potrei farlo. Allora, devo prima controllare, prima di fare questa operazione... Un po' come l'equazione di secondo grado, prima di fare la radice quadrata controlla che non sia negativo questo numero. E qui devo controllare che questo indice sia dentro la stringa prima di poter indicizzare la stringa? In generale sì, in questo caso no. Perché in questo caso no? Perché so che ce n'è almeno un altro. So che ce n'è almeno un altro n. Perché sono in un caso, vedi quella if, in cui so che ce ne sono almeno due. E quindi quando ho trovato un carattere, di sicuro ci saranno altri caratteri, perché ho appena verificato che, che esistono. Quindi in questo caso non serve. Okay? Quindi non serve controllare. Ma non, non serve perché me ne sono dimenticato, ma beh sì, non serve perché ci ho ragionato e sono sicuro che non può succedere. Allora, abbiamo estratto quindi la parte di nome che è successiva alla prima volta che ho trovato la lettera. A questo punto cerchiamo la lettera stessa, di nuovo, che mi darà sicuramente la sua posizione, perché c'è, perché il count mi dice che c'è. Ma questa non è ancora la seconda posizione, sarà la posizione all'interno della, della fetta di stringa che inizia qui, quindi a questo risultato dovrò ancora sommare cosa? Prima pose, più uno o no? Sì o no? Più uno o non più uno? Facciamo l'esempio, se ci fossero due n consecutive, John N. Allora, la prima n è nella posizione 3. J, O, H, N, quarto carattere, posizione 3. Quindi prima pos varrebbe 3. Io parto dall'indice 4, prima pos più 1, cioè il quinto carattere il find mi darebbe subito il primo carattere della stringa che rimane e quindi mi restituirebbe come indice il valore 0. Allora io avrei prima pose uguale 3, prima pose più 1 uguale 4, cioè il quinto carattere è quello da cui partire. Trova subito come primo carattere una n, quindi questo find mi dà 0. 0. La prima posa era 3, 0 più 3 farebbe 3 e invece io voglio un 4. Perché la seconda n è nella quinta posizione, non nella quarta. Quindi questo più 1 serve. Nel libro di informatica trovate un coupon per, il, per le pastiglie per il mal di testa, no? di solito perché alla fine su queste cose qua uno si scervella e dopo un po' non capisce più niente, ma se non capisce più niente prova, tira fuori la solita. Io ho voi, no? quindi non ho bisogno della paperella. Cercare di spiegare le cose, convincersi, fare degli esempi, queste sono cretinate. No? Stiamo giocando su delle cose molto semplici, però ci stiamo allenando a essere sospettosi sul nostro stesso codice. Quindi io mi sono convinto e vi ho convinto che ci vuole sto più uno, dopodiché l'unico modo per essere sicuri è provare il programma e vedere se funziona. E a questo punto possiamo dire, ok, ho, ho trovato F. Ho trovato, dai che riesco a scriverlo. Trovato. Cerca alle posizioni. Posizione, prima posizione, scusate, e seconda posizione. E poi scusatemi, eh, print, infatti proviamo a scrivere name di prima posizione barra name di seconda posizione. qua la togliamo, no? però almeno visto che diciamo all'utente ah guarda che la n è nella posizione 3 e 8 o quello che sarà magari verifichiamo che lo siano davvero per noi mentre stiamo debuggando il programma poi quando vediamo, vediamo che ci convinciamo che sia giusto ovviamente la seconda print non serve quindi stampiamo proprio il carattere che viene trovato in quella posizione vediamo un po' Ho trovato n alle posizioni 3 e 8 e infatti questo n qua noi sappiamo che arriva da name di prima posizione e l'altra n sappiamo che arriva dal name di seconda posizione. E quindi andando a incizzare proprio in questi due valori, 3 e 8, troverò due n. 0, 1, 2, 3, la n di John Wayne, 4, 5, 6, 7, 8, la seconda n che è il penultimo carattere della stringa. Ok? E queste sono appunto le operazioni un pochino più di alto livello da fare sulle stringhe per poter andare a interrogarle, e scoprire se sono fatte in un certo modo. E poi ci sono altri metodi Uh, più semplici, che invece vanno a interrogare che tipo di caratteri sono contenuti in una stringa. Is, is alpha, il secondo, che è indicato qua, verifica se la stringa contiene solo caratteri alfabetici. Quindi niente numeri, niente spazi, niente punteggiatura. IsDigit verifica se la stringa contiene solo caratteri numerici niente punteggiatura, niente lettere, niente spazi. Is al num, is alphanumeric sarebbe, se contiene o lettere o numeri, ma non punteggiatura, non spazi. Is lower se, se è alfabetica e le lettere sono tutte minuscole, oppure sono tutte maiuscole, is upper, eccetera, eccetera. Quindi possono essere delle verifiche che possiamo usare. Ad esempio per controllare se una stringa che l'utente ha inserito, il in laboratorio c'è esercitato sul numero di telefono, no? Il numero di telefono deve essere una, cifra di, una, scurata, una stringa di 10 cifre, tutte numeriche. Quindi per controllare se è la giusta cosa posso controllare? Posso controllare che la lunghezza sia 10 e che la stringa sia isdigit, sia fatta, costituita da sole cifre. Se non fosse, quell'esercizio lì deve stampare un errore, cioè no, no, il dato inserito non è valido, non è, perché non corrisponde a un valido numero di telefono, e quindi non posso poi trasformare. Fate attenzione a non abusare di questo, eh, perché una cosa che vedevo spesso negli esercizi, e poi voi mi dite perché non funziona, è... Eh, cifre. No? sono esercizi del chi magari uno vuole essere molto zelante no? e quindi dice pensiamo all'esercizio delle, delle equazioni di secondo grado a uguale input coefficiente di primo grado coefficiente a ovviamente questa input non mi dà un numero reale ma mi dà una stringa. Ok? L'input restituisce una stringa. Se A deve essere un numero reale ci metto dentro un float. Attenzione, non int come ha fatto qualcuno. Questi sono numeri reali. Allora questo va bene, non c'è nulla di male, per cui se l'utente inserisce 3.7 fa 3.7. Ma se l'utente inserisse qualche cosa che non è un numero, ciao, ovviamente l'input non ha problemi la conversione in float si blocca da un errore, no? allora, cosa dovremmo fare? Eh, qualcuno potrebbe fare una cosa di questo genere innanzitutto A non è A ma diciamo così, mettiamo una variabile diversa, chiamiamola AS per dire A come stringa ok? poi vado a controllare se AS isDigit se è fatta da, da, da cifre oppure c'è anche un metodo lo potete trovare qua, isNumeric che alla fine fa la stessa cosa però lo scrivo così perché è più evocativo no? ci fa capire meglio che cos'è, che cosa stiamo cercando allora a questo punto a uguale float di as altrimenti eh, non va bene perché è in formato attratto questo mi permette di applicare il metodo float a una stringa che sono sicuro che contenga solamente numeri e quindi non potrà mai darmi un errore di not convert string to float funziona? Eh. lui dice se a vale meno 2 se vale 3.5 se vale meno 2 proviamolo, se scrivo Meno 2, lui dice formato errato perché chiaramente la stringa composta dal carattere meno e dal carattere 2 non è composta da sole cifre numeriche. Ok, quindi facciamo attenzione a non fare controlli eccessivi. Il metodo isNumeric è un metodo stupido, lui lavora carattere per carattere. E va a vedere se tutti i caratteri sono delle cifre numeriche. IsNumeric o isDigit fanno la stessa cosa. La rappresentazione di un numero intero, intero è fatto da tutte cifre con eventualmente davanti un segno più o un segno meno. La rappresentazione di un numero reale è fatto di tante cifre con eventualmente davanti un segno più o un segno meno ed eventualmente a metà oppure all'inizio oppure in fondo il punto decimale ed eventualmente la E della notazione esponenziale è seguita da eventualmente da un segno più e meno da, e da una serie di altre cifre. Mettersi a controllare sta roba fa sudare. No? Meno 3.27 e più 9. È un numero reale. Però se io ce l'ho sotto forma di stringa, capire, distinguerlo da il caso in cui magari il punto decimale non è messo nella nella nell'esponente che invece è sbagliato perché l'esponente non può avere un, un punto decimale eh, comincia a essere complicato allora questo per dirci se noi sappiamo che il dato che dobbiamo verificare è veramente composto da sole lettere, soli numeri sole cifre, ok facciamo questi controlli è un bene farli se invece però stiamo accettando un qualunque numero intero, un qualunque numero reale, non fate questi controlli perché altrimenti state escludendo dei valori validi impareremo nell'ultima unità di questo corso come fare a intercettare gli errori della float. Perché chi è che sa qual è il vero formato, tutti i possibili formati no, in cui si può scrivere un numero reale? È la funzione float, è il suo mestiere. Prende una stringa, la capisce e ti istituisce il numero. Solo che quando trovo qualcosa che non le piace, genera un errore e blocca il programma. Allora, per gestire questo tipo di errori dovete aspettare ancora la settimana di Natale o giù di lì, in cui vi spiego poi come fare a catturare le eccezioni, cioè far sì che quando il programma genera un errore, anziché bloccarsi e stampando il messaggio di errore in rosso, esegui del codice che dico io, che gestisca l'errore in modo, diciamo così, più corretto, più umano, no? più valido per gli utenti. Per ora accontentiamoci di leggere i numeri e sperare che l'utente li inserisca correttamente. Ok? Non abbiamo ancora gli elementi per poter fare la validazione corretta dei numeri. Ehm, quindi la, ovviamente questo parla del formato dei numeri. Poi una volta che il numero è stato inserito, è chiaro che devo andare a verificare se è maggiore o minore del range permesso. Okay? Quindi se nel caso dell'equazione di secondo grado no, però se il numero rappresenta un voto da 1 a 10, allora devo verificare che non sia 0, che non sia negativo, che non sia maggiore di 10, eccetera, eccetera. La verifica che non posso fare è sul formato giusto, questo non so ancora fare, diciamo. C'è scritto qua, useremo il meccanismo delle eccezioni che vedremo più avanti. Ok? Vabbè, abbiamo approfittato per approfondire un pochino, giocare un pochino con le con le stringhe. Eh, e introduco il prossimo argomento che ci terrà occupati per due settimane, quindi questa è la prossima, proprio prendendo spunto da questo esercizio. Se il carattere cercato comparisse più di due volte, mi compare anche una terza volta e una quarta John Wayne John John famoso attore di Bollywood che si ispira al personaggio più noto a3, 4, scusate, N nel suo nome. Allora, se mi chiedessero, sì, ma dimmi tutte le posizioni in cui si trovano queste maledette N. Allora, non è difficile generalizzare ciò che abbiamo fatto. Perché una volta che ho trovato la seconda posizione, andrò a tagliare la stringa dalla... Quella, quella seconda posizione più 1 e troverò la terza posizione e così via. Il problema è che nello scrivere il programma dovrei sapere a priori se questo numero compare due volte, o tre, o quattro, o 72, se, numero, pardon, se questa stringa compare un certo numero di volte. Cioè io sarei tentato di fare copia e incolla della riga 9, no? Terza posizione uguale name di seconda posizione più 1, find più seconda posizione più 1. Copia e incolla, quarta posizione uguale name di, di terza posizione più 1 e così via. Però quante volte devo fare questo copia e incolla? A parte che copia e incolla mi fa stare male. Eh? Far copia e incolla su un. Sì. perché? Se per caso scoprissi che non è più 1 ma è meno 1 e ho fatto copia e incolla 70 volte devo andarmelo a correggere 70 volte. Ho di meglio da fare nella vita. Ma a parte quello, proprio non so quante volte deve essere eseguita questa istruzione perché dovrei sapere a priori quante volte compare n. E non posso neanche mettermi lì a dire ok, se compare due volte fai questo, e l'if se compare tre volte fai questo, e l'if se compare quattro volte fai quest'altro. Cioè, passiamo mica il resto della settimana a fare queste cose qui, questa copia e incolla qua. No? Perché? Ma perché finora sappiamo solo scrivere dei programmi che vadano avanti. Le istruzioni vengono eseguite o non eseguite, a seconda che ci sia una if che magari fa sì che venga eseguito un blocco ma saltato un altro blocco. Mentre, mentre in realtà ciò che a me servirebbe è la possibilità di ripetere un'operazione che ho già fatto. Quella riga 9... Va eseguita una volta se, se il valore, se il count è 2, va eseguita no. due volte se il count è 3, se va eseguita tre volte se il count è 4, così via, no? Perché il primo lo trova a parte con la riga 8, la riga 9 invece va ripetuta più volte. O poi magari ci saranno altri modi per farlo. Allora, nasce la necessità di poter ripetere una parte di programma. Ok? sempre, cioè praticamente non c'è programma che non siano gli esempi inventati che stiamo facendo adesso in cui non sia necessario un'operazione ripeterla più volte. Questo introduce l'esigenza di considerare un ulteriore no? costrutto di controllo oltre la decisione all'IF-ES che permette di saltare delle parti del programma Invece vogliamo un costrutto che permetta di ripetere delle parti di programma, no? il cosiddetto ciclo. Un ciclo è utilizzato per ripetere diverse volte uno stesso blocco di istruzioni. La, eh, ci sono due cicli, in, eh, due parole chiave, due costrutti in Python per la costruzione di cicli, uno più generico, più generale, si chiama while, uno è più specializzato, si chiama for. Anche altri linguaggi hanno cicli che si chiamano nello stesso modo, qui ovviamente la sintassi è un po' diversa. Un ciclo è caratterizzato da due informazioni, cosa devo ripetere e fino a quando devo ripeterlo. Dicevamo prima, quella famosa istruzione 9 la devo ripetere tre volte, oppure quattro, oppure cinque, a seconda di una certa condizione esterna che dipende dai valori delle variabili. Quindi io vi ho detto due cose. Che cosa devo ripetere? L'istruzione 9, cioè, diciamo un suo parente, non è esattamente quella. E qual è la condizione, il criterio che mi permette di dire quante volte devo ripeterla? Dimmi. esiste il ciclo do while. No, non esiste il ciclo do while. In C. esistono solamente questi due. Um, allora, come funziona? Vabbè, dal punto di vista del diagramma di flusso, semplicemente un ciclo è un diagramma che a un certo punto torna indietro. Quindi l'istruzione, il ciclo while identifica un'istruzione o un blocco di istruzioni, che in questa figura è rappresentata con la B, che è il corpo del ciclo È una condizione che è qui indicata con la C che determina se il ciclo deve continuare a ripetersi oppure l'ho ripetuto un numero di volte sufficiente per cui questa condizione diventa falsa e posso continuare a fare il resto del programma cioè l'istruzione D in avanti ok? allora io dovrò Qui nella C scrivere una condizione, tipicamente sarà un confronto, e C minore di 10, qualcosa di questo genere, che inizia vera, cioè all'inizio questo confronto è vero e quindi mi permette di eseguire il corpo del ciclo, sinteticamente il corpo non sarà altro che un blocco rientrato, no? come facevamo sulla if, la sintassi è esattamente la stessa, solo che scrivo y anziché if. E poi questa condizione prima o poi dovrà diventare falsa, perché se quella, perché se quella condizione rimanesse vera per sempre avrei un ciclo infinito e il programma non termina mai. Quindi devo garantire che poi io entro nel ciclo e per entrarci la condizione deve essere vera, ma poi dopo che sono entrato ho fatto un certo numero di giri, devo uscire. Quindi devo giocarla un po' bene questa condizione e giocare questa condizione significa molto spesso che questa condizione lavora su delle variabili che sono state preparate prima questo blocco A quasi sempre è un blocco di inizializzazione di preparazione delle variabili che uso per controllare il ciclo ok? allora vediamo un primo esempio molto semplice della sintassi pre intervallo e poi invece lo approfondiamo dopo. Chiamiamo ciclo 1. Quindi immaginiamo di voler semplicemente ripetere la stampa di, dei numeri interi. Voglio stampare i primi 10 numeri interi. Quindi faccio un print 1, print 2, print 3. No, ovviamente non faccio così. Visto che lo devo ripetere dieci volte questa istruzione, imposterò un ciclo nel quale ci sia una singola istruzione di print che viene ripetuta più volte. Allora, per quanto abbiamo capito, vuol dire che dobbiamo scrivere, costruire un ciclo while il cui corpo contenga la print. qui staticamente avrò while lì c'è un errore in rosso perché manca la condizione non ho scritto qual è la condizione di entrare o di uscire dal ciclo e poi il corpo del ciclo è l'istruzione print cosa stampo? devo stampare i numeri da 1 a 10 quindi però ad ogni iterazione del ciclo prima iterazione, seconda, terza iterazione eccetera ad ogni ripetizione dovrò stampare un numero diverso un valore diverso, quindi eseguo le stesse istruzioni ma con dei valori diversi delle variabili, quindi potrebbe essere, che ne so, una variabile C, che stamperò e ogni volta questa C la devo aggiornare, la prima volta vale 1, la seconda volta varrà 2, la terza volta varrà 3 e così via. E quindi questa variabile la dovrò inizializzare con un valore corrispondente al valore che deve avere c alla prima iterazione. E ripeterò tutto finché c è minore o uguale a 10. La condizione che specifico sulla clausola while è una condizione che può essere vera o falsa. Se è vera, allora il corpo del ciclo viene eseguito almeno ancora una volta. Viene eseguito una volta e poi torno a controllare la condizione. Se la condizione è ancora vera, eseguirò il corpo del ciclo ancora una volta, poi tornerò a controllare la condizione. E se quella condizione è falsa, smetto di eseguire il corpo del ciclo e andrò a eseguire il codice che ci sta sotto, fuori dal ciclo. Eh dai. E dai, magari metto una print qua per dire inizio. Manca ancora una cosa, perché se io applico ciò che ho imparato sul ciclo while, la variabile c vale, vale 1, L istruzione 5, while c minore di 10, allora c vale 1, 1 è minore di 10? Sì, questa condizione è vera, quindi devo eseguire il corpo del ciclo, print c, c quanto vale? Abbiamo prenduto 1 e quindi stamperà 1. Poi, quando ha finito di eseguire il corpo del ciclo, torna a, a controllare la condizione e si chiede: a questo punto C quanto vale? 1. Era 1 prima, nessuno l'ha toccata, continua a valere 1. 1 è minore di 10, sì, e allora eseguo il corpo del ciclo. Hm? Sto riempiendo l'universo di uni. Perché cosa manca? Manca qualche cosa che dica al programma che sì, dopo che è stampato 1, per favore, passa al 2. E quindi aggiorniamo il valore di c, sostituendolo col numero successivo. Questo lo faccio normalmente come ultima istruzione del corpo del ciclo, in modo che sto preparando questa variabile, che da adesso in avanti chiameremo la variabile di controllo del ciclo, perché è lei che decide tutto, preparo la variabile di controllo per la prossima iterazione per il valore che deve avere nella prossima iterazione se questa prossima iterazione si dovrà fare e qua infatti vediamo inizio 1, 10 fine quindi qua ero fuori dal ciclo non l'avevo ancora iniziato poi ho eseguito tante volte questa istruzione con tanti valori diversi della variabile di controllo C, a un certo punto questa variabile di controllo ha assunto un valore che rendeva non più vera questa condizione, e quindi sono uscito dal ciclo, sono tornato più o meno allegramente, dipende da quanto avete bevuto, a eh, eseguire l'istruzione successiva, successiva al ciclo. Qui c'è un prima, c'è un durante, c'è un dopo, un ciclo come tutti i costrutti, e il ciclo, ogni ciclo, deve essere composto almeno di queste quattro parti. Due le abbiamo già viste. Il corpo, cioè ciò che voglio ripetere, il motivo per cui faccio il ciclo qual è? Che devo ripetere certe cose. Allora, quello è il punto di partenza. Cosa voglio ripetere? lo stesso codice con dei valori diversi, secondo ingrediente, la condizione, quando e quante volte devo ripetere, cosa mi dice se ho finito i giri che devo fare o se devo farne ancora, dopodiché sia il corpo che la condizione devono dipendere da un valore che cambia nel tempo, no? la variabile di controllo, almeno una variabile che evolve in qualche modo, perché altrimenti non saprei distinguere la prima iterazione dalla centomillesima iterazione, fare, sarebbe sempre uguale. Qualcosa deve cambiare da un giro all'altro, se no non serve a niente girare. Allora dovresti esserci almeno una variabile, per comodità la chiamiamo variabile di controllo, così la riconosciamo, c per contatore, i per indice, n per numero di volte, di solito hanno questi nomi, no? E visto che uso una variabile, devo necessariamente aggiornare questa variabile all'interno del corpo del ciclo. Quindi se non aggiornassi la variabile di controllo, sarà intrappolata in un ciclo infinito. Quindi, serve il corpo, serve la condizione, entrambi si basano su una variabile di controllo che deve essere aggiornata necessariamente dentro il ciclo. Aggiornamento, la terza ingrediente. Corpo, condizione, aggiornamento e inizializzazione se io dimenticassi questo c uguale 1 alla riga 5 controlla c uguale 10 e dice ma al primo giro, alla prima iterazione quanto vale sto c? Non sa, e mi darebbe un errore mi direbbe che la variabile c non è definita in questo punto no? e quindi non saprebbe, si blocca perché non sa qual è il valore di questa variabile visto che è una variabile che sto aggiornando alla prima, al primo giro, alla prima iterazione devo impostargli un valore Dall'esterno, dall'esterno del ciclo. Quindi questo valore di inizializzazione è propedeutico preparatorio per poter entrare correttamente nel ciclo. Normalmente devo inizializzare la variabile in modo tale che la condizione inizialmente sia vera e quindi mi permetta di iniziare a entrare in questa giostra. Ok? Quindi ciclo uguale, corpo, condizione, aggiornamento, inizializzazione. Intervallo. Prendiamoci 15 minuti, eh? ricominciamo alle 13.18.20. Eh?